di proprietà, via Lebo e via Raffaello, fanno parte del finanziamento con cui realizzeremo la nuova sede e quindi saranno valorizzati con un'asta pubblica ricercando sul mercato interessati. Per quanto riguarda gli affitti, che ne sarà? Ne sarà un applauso se fossi io ad osservare dall'opposizione questa operazione, perché togliamo un debito dal bilancio e ci mettiamo dentro un patrimonio, quindi è la prima cosa che un amministratore deve fare è togliere gli affitti e avere proprietà. Il genio civile resterà negli uffici di proprietà della regione che sono proprio qui a Piazza Unione.